Negli ultimi due anni ci hanno inculcato che una scarpa con un'altezza da suolo più alta potesse in effetti far correre il podista amatore più velocemente rispetto invece a una scarpa con un'altezza molto più bassa. Se questo è vero in generale, in realtà con il lancio delle AD0 Prime X delle quali abbiamo fatto un unboxing e che il prode podista ha definito di scarpe per borghesi in realtà questa cosa non è necessariamente vera ma per capirlo purtroppo non possiamo partire dalle specifiche anche se questa scarpa in realtà pesa 272 grammi trop 10 50 mm nel tallone 40 mm nell'avampiede sì avete capito bene è una scarpa super alta di questa scarpa abbiamo apprezzato come al solito la, lo spazio nell'avampiede è sicuramente molto ampio la presenza della solita Uh, Tomaya in Seller Mesh, che secondo noi è davvero il non plus ultra per il podista amatore, la presenza di una linguetta racing, anche se in realtà hanno voluto, tra virgolette, risparmiare in maniera significativa sulla linguetta stessa, dei lacci piatti che comunque, secondo me, consentono di avere il piede bloccato, un tallone relativamente morbido, perché comunque si affloscia uh, piegandolo, ma al tempo stesso che consente per tutti coloro i quali avessero una capacità propriocettiva particolarmente importante di correre velocemente una quantità infinita di Light Strike Pro che è la schiuma uh, Pro che viene anche utilizzata nelle famose Adios Pro 2 una presenza di un battistrada fantastico superlativo e in effetti in questo caso siccome non Adidas non ha dovuto necessariamente ridurre il peso perché comunque la presenza di Lightstrike Pro era significativa il miglior battistrada presente sul mercato la presenza di una piastra in fibra di carbonio che consente in effetti davvero una rigidità importante della scarpa stessa ma la domanda sorge spontanea questa scarpa vi farà correre davvero velocemente e la risposta non è così scontata Chiaramente per il podista amatore super evoluto, addirittura per il professionista questa scarpa non è eh, possibile utilizzarla, cosa che ha portato l'organizzazione della maratona di Vienna l'anno scorso a, a squalificare un oscuro podista etiope che ha utilizzato questa scarpa. Sappiate comunque che l'instabilità di questa scarpa è incredibile, in effetti l'angolo di pronazione è superiore. A tutte le altre scarpe se correte però di avampiede troverete un beneficio incredibile e soprattutto il beneficio è derivato anche dal fatto che post allenamento grazie alla schiuma presente in tutta uh, la scarpa avrete sicuramente meno dolori post allenamento io comunque lascio la parola al prodepodista che ci ha raccontato pregi e difetti di questa scarpa voi nel frattempo stay strong Keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero geniale se lo faceste, ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a darmi un coffee, ciao! Andrea, ci siamo persi nei meandri delle varie recensioni, non abbiamo mai fatto la recensione completa delle Prime X, nelle ultime settimane abbiamo fatto tantissime recensioni adidas, era giusto completare il catalogo, cosa ne pensi di queste Prime X? Beh, è una scarpa... Tanto ciao a tutti, è una scarpa... Ma guarda che te le tiro, eh, comunque, sei pronto? Sei no, pronto? aspetta un attimo, ti Ma imparico. sto imparando, eh, imparando, sto imparando. Vai, sto dai, dai, lanciamela. Sto imparando. Allora, è una scarpa molto bellissima. Ho rivisto cosa è successo. <ride> eh, non abbiamo capito cosa era sta, sta piastra qua sotto, Max. È in metallo così a caso. Per di più mi colorato quanto è durato il colore sopra... 10 km neanche forse nel tempo di che la corsa ma stavo dicendo una scarpa super un po pesantina ma stra ammortizzata e stra reattiva quindi diciamo la scarpa forse migliore per correre una maratona eh, da illegali secondo te andrea a chi sono adatte queste scarpe eh, secondo me non è una domanda molto facile guarda ti devo dire in tutta onestà che non le voglio consigliare a nessuno per gareggiare perché sono scarpe vietate in gara quindi anche se dovessi far quattro ore non la, non la vorrei vedere ai piedi di nessuno è una scarpa ottima per fare gli allenamenti sicuramente una scarpa meglio di questa per fare gli allenamenti non se ne trovano è comunque eh, strareattiva perché la, la mescola comunque è super. E ce n'è tanta di mescola, quindi sia in avampiede che in, nel, nel tallone sono strammortizzate. Fino a che peso del podista amatore le eh, suggeriresti raccontando e eh, ipotizzando che il podista amatore sia un borghese, come avevi detto nel video precedente? Il Peso dell'atleta io non le azzarderei più di 75 kg anche perché dopo si rischia davvero di farle cedere troppo verso l'interno anche se, se sono comunque tanto carrozzate ma un po' di torsione c'è comunque e ho paura che degli atleti un po' lenti e un po' pesanti le facciano cedere troppo. Per quali distanze le utilizzeresti? Distanza qualsiasi distanza secondo me fino a che non scade troppo la prestazione, nel senso che eh, su un passatore forse fatto in sette ore la, la potrei utilizzare. Magari fino alla colla, anche se quest'anno non, non fanno il cambio scarpe alla colla. Comunque, cioè, distanze... Secondo me, fino la preparazione della maratona, dei lunghi o dei, dei lavori al medio per la maratona secondo me va benissimo. Ti lasciano la, il piede riposato, le gambe riposate. Invece per quali ritmi le utilizzeresti? Guarda, intanto, il tallone, i ritmi, secondo me, dai 4,30 in giù. Sopra le vedo un po', sopra quindi a 4,40, a 4,50 le vedo un po' too much. A livello di biomeccanica di corsa secondo te questa scarpa ti consente di appoggiare di avampiede o invece eh, non cambia il modo di correre del polislamatore? Assolutamente sì, guarda c'è cioè anche questa parte con le piastre, con la piastra boh che davvero non so cos'è, acciaio inox inossidabile, Uh, comunque sì, la zona di, di appoggio quella lì davanti per di più se vedi c'è un pochino di calino che ti fa ancora ancora di più di avampiede. La, tra la transizione è praticamente avampiede, punta. A livello di Tomaia. Uh, io parto sempre dalla tomaia anche se è irrilevante. Cosa ne pensi? Ma non sono d'accordo che la tomaia sia irrilevante perché, comunque, a parte che è ancora quella plastichina che, che stanno utilizzando su tutte le scarpe racing di Adidas, è un'ottima un tomaia. Ti dirò il grosso difetto che non mi piace proprio è la, è la linguetta. Guarda qua eh, in davanti, è. Nulla. Invece a livello di eh, lacci come l'hai vista? Si allaccia abbastanza bene e rischi di romperla oppure non è nessun problema? No, no, eh, c'è il rinforzo nella, nella zona degli occhielli, è eh, tutta rinforzata bene la zona degli occhielli e vabbè, le, mh, i lacci sono sempre i soliti un po' hanno fatto tutta la serie delle scarpe adidas uh, racing con, queste, con questi lacci un po' così tu non puoi fare i nomi di altre marche però mi piace molto quello che hanno messo sulle, sulle Nike uh, tutto zigrinato, sulle Alphafly oppure sulle, sulle Azix uh, wow. tra l'altro Andrea mi, mi fa sorridere perché comunque adidas sa proprio fare le scarpe sicuramente queste non non si rompono. Invece a livello di eh, intersuola cosa ne pensi di questa Light Strike Pro e la quantità infinita eh, premia chi corre oppure lo svantaggia? La quantità infinita premia assolutamente chi corre, figurati qua. Guarda quanta, quanta schiuma Uh, credo che qua siamo davvero al limite poi eh, sopra davvero diventando i trampoli un po' troppo stabili invece a livello di piastra in fibra di carbonio in questo caso siamo sicuri che c'è la piastra anche se ovviamente in un formato uh, adidas cosa ne pensi? Sì, la piastra che ricordiamo che sono tre stripes eh, come si dice Tre stripes Tre stripes l'altra vabbè dopo Uh, rifare, rifarai vedere quella parte lì con uh, uh, questa qua che si vede argentata uh, vabbè la, la piastra di carbonio più io continuo a dire che anche in questo caso è più, più quasi di, di stabilizzazione barra rendere la scarpa più, più rigida che, uh, che, propul che funzione propulsiva e poi vedo qua davanti una, questa piastra qua che davvero non ho capito l'utilità forse per, per appoggiare bene di... Gli di avampiedi di non far afflosciare la scarpa. Invece, a livello di battistrada, come l'hai vista? E secondo te, rispetto agli altri modelli racing, cosa ne pensi? Forse il miglior battistrada delle scarpe da corsa da, da gara di, di Adidas poi intagliata. Uh, mi dà una sicurezza in più comunque io la suola straliscia delle Pro 2 l'ho un po' patita secondo me Andrea chiaramente in questo modello non hanno cercato di minimizzare il peso e quindi hanno messo una quantità di gomma superiore, sei d'accordo? ci può essere assolutamente sì uh, ti dico se, se devo andare a togliere un po' di peso però dalla, dalla suola e rendere la scarpa un po' scivolosa forse forse no. A livello di stabilità cosa ci sai dire visto che ci sono 50 mm nel tallone eh, hai già detto che forse non è così stabile cosa ne pensi? Ma io credo che una gara in linea sia la cosa migliore eh, se già devo fare qualche curva in più diventano abbastanza problematiche poi ti ripeto non è una scarpa da gara indi per cui la utilizzerei bene in pista o su davvero dei, dei circuiti da 2, 3, 4 km con praticamente dei quadrati dove hai 4 curve magari neanche troppo a 90 gradi. Andrea qual è la durata di questa scarpa? mi intanto ho detto, una cazzata, se ho un quadrato non possono essere curve da meno di 90 gradi, o, e quindi vabbè, eh, la durata di questa scarpa secondo me è tanta, nel senso scarpa prestativa forse mi azzarderei a dire anche 400 km, e poi sicuramente una scarpa d'allenamento e forse, forse la utilizzerei anche in una scarpa da lento, quindi sì, è vero una scarpa da borghese, ma che comunque dura di più delle altre. Quindi dici che questa scarpa arriva fino anche... Hai 700, visto che comunque non la puoi utilizzare in gara, 700-800 km. Ci può stare, secondo me sì. Invece Andrea, quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa? Guarda, due difetti. Il primo è che non si possono usare in gara. L'altro è la, la linguetta che non mi piace proprio. i pregi è che c'è una quantità infinita di, eh, di, di Light Strike Pro. Se dovessi consigliare a un amico... Uh, uh, una scarpa Adidas, alla fine quale, del, visto che le abbiamo provate tutte tranne le Pro 3, quale consiglieresti al podistamatore medio? Adios Pro 2 perché cioè, se la dovessi consigliare così in generale è una scarpa che va bene un po' per tutti. Questa qua ripeto è una scarpa da allenamento e la Tacumisen è una scarpa tra virgolette di nicchia per correre forte. Invece Andrea, nei prossimi giorni eh, faremo, parteciperemo alle gare brevi eh, in pista oppure anche in strada sui 5-10 km, in questo caso andresti di Ma Guarda, inizio del Giro del Varesotto io andrei di Tacumisen tutta la vita. E se invece uno non avesse intenzione di spendere 200 euro le sostituiresti con le Boston 10 oppure con le Adios 6? No no no Adios Pro 6 tutta la vita, gara corta eh, quasi quasi andrà anche con le SL20 per dire quindi eh, le gare dai 5 km le posso spangare con eh, con le SL20 o con le Pro 6, le, le Boston, non farmi parlare, dai. Non le consiglieresti a nessuno, ma probabilmente nemmeno per correre una maratona. No, <ride> forse no. Va bene, grazie Andrea, stay strong. Andiamo a berci un coffee che eh, di, di fatto la caffeina ci manca, anche perché dobbiamo testare ulteriori scarpe. Anche i caffè offerti da voi sono sempre ben accetti, comunque non, non c'è caffeina lì, quindi fa meglio ancora. Ciao!